E graditissimi ospiti. Benvenuti. Proprio oggi, ma nel 1908, veniva messa in vendita la prima automobile Ford Model T, che cosa di particolare? È la prima automobile, e in generale il primo prodotto industriale, costruito secondo il processo della catena di montaggio, ovvero un processo che prevede la separazione dei compiti e la ripetizione delle operazioni. Tutto molto affascinante, sicuramente porta un grande vantaggio in termini di efficienza. Pensate che produrre una Ford Model T richiedeva soltanto 90 minuti anziché le 24 ore dei concorrenti. Potete immaginare che quindi sono stati prodotti 20 milioni di pezzi in soli 15 anni. Qual è il prezzo però da pagare per tutto questo? La fatica, l'alienazione, lo stress e le malattie fisiche degli operai. Ora... Ripensando alla vita, all'esperienza degli operai di quel tempo e alla loro eh, alienazione, ecco, io mi sento molto come posso dire eh, orgoglioso, fiero, privilegiato di essere invece qui insieme a voi questa sera um, in un club milanese che ci permette, al contrario dell'alienazione degli operai della catena di montaggio, ci permette invece di far esplodere la nostra individualità, la nostra creatività. Quindi questa serata, la 339esima serata del nostro club, può iniziare a per, per permettere a ognuno di noi di far esplodere e crescere la propria creatività. La parola al presidente, grazie.